Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi della mia vera passione. La mia vera passione sono gli attrezzi da lavoro. Eh, tutto quello che è a batteria. Ne ho di tantissimi tipi. Ho quelli professionali della Milwaukee, ne ho quasi tutti, dall'M18 agli M12 e alcuni li ho addirittura anche doppi, visto che siamo in due per lavorare. E poi ho gli attrezzi della Milwaukee. Eh, moltissimi non li ho ancora aperti perché non li ho ancora usati eh, ogni tanto quando guardo su internet e trovo degli, degli affari eh, li compro, poi a mano a mano li uso oggi vorrei focalizzarmi sugli accessori della Riobi. come vi dicevo questi sono tutti gli attrezzi della Riobi a cui io vorrei recensire, vorrei fare una recensione eh, ora vi elenco tutti eh, vi dirò quelli che sto già usando quelli che funzionano bene se fosse interessati a qualcuno di questi eh, me lo dite e lo metterò in testa alla lista eh, per le recensioni ne ho di tutti i tipi questo lo uso da un paio d'anni funziona benissimo Un seghetto alternativo che uso per montare i cassonetti anche questo lo uso tantissimo eh, lo uso per tagliare le finestre di legno in cantiere una volta ne ho tagliate 100 in due settimane e funziona ancora benissimo questo l'ho trovato eh, su subito eh, l'ho comprato soltanto perché c'era anche una batteria e il caricabatteria a 60 euro questo ve lo sconsiglio perché quello che avevo comprato io eh, nuovo mi è durato due settimane eh, si brucia subito e a spazzole è eh, valentissimo questo ve lo sconsiglio eh, l'oggetto lo, che a me è piaciuto di più di tutti è questo che è la pistola del silicone, io ne ho già una, su un sito l'ho trovata a 20 euro più IVA, se a qualcuno dovesse interessare, me lo faccio sapere, gli do il nome del sito. Questa la uso ormai da un anno, quell'altra, ed è il primo accessorio che vorrei fare una recensione. Questa è la sparachiodi, l'ho già, già usata, l'ho già usata anche per fare un, un tutorial, se, se, se siete iscritti al mio canale l'avrete già visto. Eh, questo è un piccolo compressore che uso per caricare il, eh, la vela quando faccio kaisurf, anche quello è comodissimo. Questo l'ho comprato sul sito dove ho comprato la pistola del silicone, non l'ho ancora usato, l'ho pagato 15 euro. Testeremo anche questo e vedremo come funziona. Questa questa lampada che funziona con le batterie eh, l'ho pagata 5 euro sempre su quel sito, anche questo pantografo l'ho usato una volta l'ho pagato 15 euro e ho pagato 30 euro il cacciavite elettrico o trapanino a 90 gradi, poi cosa abbiamo ancora, anche questa l'ho comprata in promozione a 60 euro che è... La circolare, sega circolare, anche questa sarà una delle prime cose che recensisco perché eh, sono curioso di vedere come funziona. Poi ho le batterie, anche questo vorrei fare una recensione delle batterie. Questa eh, ce l'ho da pochissimo, che, come vi dicevo, eh, no, questa è quella non originale, questa la uso già da un annetto. Eh, poi ne ho una originale che non so dov'è, ecco questa è due settimane che ce l'ho eh, l'ho comprata insieme alla come si chiama alla moletta eh, anche questa vorrei recensirla farvi una recensione e vedere tra le due che sono tutte e due a 4 ampere vedere quale è che funziona meglio Ecco, io per adesso chiudo il tutorial e spero che mi scriviate qua sotto quello che vi interessa. La prima cosa che recensisco, come vi ho detto, farò la pistola del silicone domani. Creerò questa playlist e farò una recensione di un prodotto alla settimana. Eh, spero che in tanti eh, siate appassionati come me eh, di accessori eh, per lavoro, per lobbistica o anche per, eh, per lavorare. Eh, spero che mi contattiate, che eh, questi sono gli accessori che ho ma molti altri ne arriveranno perché ogni volta che li troverò in promozione li comprerò e li testerò. Se Come vi dicevo prima, se siete interessati a qualcuno di questi prodotti e volete che lo recensisco prima di altri, basta che lo scrivete qua sotto e io eh, sarò lieto di aiutarvi. Grazie, buona giornata.